Quella che vedete alle mie spalle è Piazza dei Ravennati oggi, praticamente poco più che una rotatoria soffocata dal traffico e dalla sosta selvaggia, come appunto devo osservare alle mie spalle. Eh, abbiamo appena chiuso il progetto definitivo di un importante lavoro di riqualificazione che partirà il prossimo anno e che andrà a restituire questa piazza, perché è a tutti gli effetti una piazza, oggi trappola delle automobili, ai pedoni, quindi alla mobilità pedonale e alla mobilità dolce. Andremo infatti a, a allargare eh, lo spartitraffico, il biscotto eh, che vedete alle mie spalle e soprattutto ad allargare questa piccola rotatoria che è oggi dove c'è il lampione proprio per ridurre lo spazio per l'automobile quindi anche ridurre la velocità e così diminuire i rischi di eh, incidenti stradali o comunque tutti i pericoli che sono connessi alla velocità delle automobili e restituire quindi questo spazio ai pedoni quindi creando quasi una connessione tra l'attuale area pedonale dove siamo e eh, la fine della via Ostienze. Quindi eh, questo progetto molto importante che vedrà eh, la luce, adesso verrà eh, convocata in questi giorni la conferenza dei servizi in dipartimento e poi eh, il progetto verrà eh, messo a gara e realizzato eh, il prossimo anno. Fa parte del nostro programma, l'abbiamo sempre detto, quello di aumentare gli spazi per i pedoni, aumentare gli spazi per la mobilità dolce. È un aspetto non solo trasportistico, ma un aspetto anche economico e sociale dal quale eh, può ripartire anche l'economia di un quartiere, eh, eh, di, un, uh, di un municipio, in questo caso uh, di Ostia, perché uh, quando si aumenta lo spazio per i pedoni allo stesso eh, momento possono eh, migliorare le attività commerciali, possono migliorare le occasioni di incontro e di confronto eh, fra i cittadini. Quindi è, è importante, lo stiamo perseguendo fin dal nostro primo giorno di insediamento, eh, il lavoro di riduzione dello spazio per gli automobili privati a favore della mobilità pedonale.